Allora, è arrivata questa domanda nella rubrica S, solo che risponde di un uomo di 30 anni che chiede un attimo un suggerimento su come affrontare sì. una situazione in cui dopo 4 anni di nozze loro si sono conosciuti nei tempi dell'università dopo 4 anni di nozze loro, fin dal tempo del momento del matrimonio, hanno iniziato a far meno sesso meno frequentemente adesso sono arrivati ad avere rapporti circa una volta al mese e lui si chiede come faccio a provare a ricostruire la passione di un tempo, nel momento in cui poi quando vado a parlare con mia moglie, vado a chiedere qualcosa, lei mi dice che sono oppressivo. Ora rispondere a questa domanda in realtà non è facile, perché non c'è una soluzione unica. Non c'è, ci sono dei tentativi, tanti tentativi che si possono fare in direzioni diverse. Forse però la cosa da cui ripartire è proprio il fatto che in tutto questo, quello che eh, beh, bisogna iniziare a considerare che L'obiettivo qua non è recuperare la passione di un tempo, qui l'obiettivo è costruire la passione in un rapporto che in qualche modo l'ha perduta. E l'ha perduta per probabilmente mille o una ragioni, non si può definire un'unica ragione probabilmente probabilmente tutto il resto. Magari c'è stata una causa, un episodio scatenante, un qualcosa scatenante, magari è proprio il matrimonio, l'idea delle nozze, l'idea dell'entrare nel rito del matrimonio, che può aver costruito delle conseguenze, chi lo sa? Questo non è chiaro. Però allo stesso tempo una cosa che probabilmente è successa è che nel quotidiano ci si è magari un po' allontanati non condividendo abbastanza tutto quello che succedeva e tutto quello che entrambi vivevano sul lavoro, fuori di casa, prima di rientrare e a volte la sera magari che al momento che si condivide finisce per essere un momento di stanchezza in cui si vuole finalmente staccare dai problemi e alcune volte così facendo però si stacca anche dalle cose che possono essere piacevoli. In questo senso quindi Parlare è la soluzione, però bisogna anche dire come parlarne di queste cose, non sono argomenti semplici, se no c'è il rischio che dicendo soltanto quello che si vuole si finisce per risultare oppressivi. Infatti quindi credo che un'ottima idea qui sia iniziare a provare ad approcciarsi comunque a sua moglie, con, uh, recuperando un po' di quella curiosità e di quel desiderio che c'era in passato, okay? ma soprattutto cercando di ricostruire comunque un rapporto facendo, facendo prezioso, facendo tesoro di tutto quello che sa del passato, ok? Però soprattutto cercando di stare, soprattutto cercando di capire che donna è diventata oggi sua moglie, che è una donna probabilmente diversa da quella che era un anni fa. E, su questo poi qui, quindi da un lato credo che sia tanto importante cercare di costruire uno spazio per esplorare il rapporto con sua moglie per andare a capire quindi quali sono i suoi gusti, i suoi desideri, le sue passioni, quello che oggi è, è la sua moglie magari sono cose che in passato c'erano e ci sono ancora, magari sono cose che in passato non piacevano oggi potrebbero piacere, magari chi lo sa eh, in tutto questo però Facciamo attenzione che però la richiesta, quando viene presentata, facciamo più sesso, diventa una richiesta che risulta oppressiva, viene percepita in questo modo. Ora, il desiderio di far sesso è un desiderio più che legittimo, il benessere sessuale si basa sulla frequenza anche di rapporti con cui si fa sesso. Però, forse, potrebbe essere molto utile iniziare a parlare di questo suo desiderio, non soltanto in funzione del dobbiamo far sesso voglio fare più spesso sesso perché poi il rapporto sessuale sì può essere anche piacevole di per sé ma se è solo e esclusivamente il rapporto sessuale può essere un qualcosa di un po impersonale sua moglie potrebbe sentirsi poco coinvolta in questo forse è tanto importante invece iniziare a coinvolgerla nel spiegare anche a sua moglie diciamo più sesso sì ma perché? quali sono tutte le ragioni dietro che sono da un lato pratico però soprattutto forse sono anche molto emotive relazionali. Lei non sta chiedendo di far sesso con una persona qualunque, di far sesso a prescindere dalla persona che ha davanti. Lei sta chiedendo di far sesso con sua moglie, per determinati motivi per cui desidera sua moglie, per cui vuole far sesso con sua moglie e per cui forse vorrebbe che sua moglie facesse sesso con lei. Su tutti argomenti che però non riguardano il quanto spesso lo facciamo, riguardano anche il cosa proviamo l'una per l'altra e riguardano anche il soprattutto cosa prova sua moglie per lei anche da un punto di vista eccitazione fisica e in questo senso quindi quello è un momento di intimità che forse ultimamente da anni sta diventando sempre meno frequente ma mi chiedo ma il resto dell'intimità come funziona? Cioè quando si torna a casa, quando si passa il tempo assieme? Il tempo è intimo o è formale? L'ambiente è caloroso o è freddo? C'è personalità nel vostro condividere il tempo? O diventa un qualcosa in cui siete coinquilini? E la questione è quella. Forse è possibile che parlando direttamente di sesso sua moglie magari vada subito direttamente a scontrarsi con il sentirsi oppressa da questa richiesta. Però è possibile che invece si si andasse non solo su quello ma anche su costruire una relazione più intima e più piacevole. È possibile che quello non soltanto offrirebbe a entrambi una relazione anche sessualmente più soddisfacente, ma forse offrirebbe a entrambi una relazione che in parte si sta mettendo da parte ormai dopo di anni. E questo forse è quello su cui lavorare. Questo è qualcosa su cui magari potrebbe essere interessante o lavorarci. Io. Perché no? prendendosi l'occasione per andare a cena fuori, organizzandovi un momento fuori dalle distruzioni del quotidiano per parlare, per cercare di andare in queste direzioni, o a volte sono uno dei motivi per cui può essere utile contattare uno psicologo e iniziare una psicoterapia di coppia, l'idea di iniziare a lavorarci, iniziando a tirare fuori tutte queste emozioni e questo desiderio che si ha che si condivide e che spesso non ci si dice a volte chiedere aiuto è il primo passo per migliorare